Apsan Zino Mini Pro R. Questo è il nuovo nome scelto da Apsan per il suo nuovo drone che sta per arrivare sul mercato di cui vi ho parlato già nel video scorso ma che oggi ragazzi abbiamo la possibilità di andare ad analizzare più approfonditamente perché sappiamo tutti i dettagli e tutte le caratteristiche tecniche che ha questo nuovo drone di casa eh, Apsan ha deciso di chiamare questo nuovo drone Apsan Zino Mini Pro R prendendolo un po' da quello che sono le moto sportive perché come sapete le aziende che producono moto sportive fanno sempre una versione R mettendoci spesso e volentieri del carbonio infatti l'estetica di questo nuovo drone di casa Apsan è color carbonio eh, e poi ovviamente eh, come succede poi nelle moto come abbiamo detto poco fa anche le caratteristiche tecniche sono più estreme perché la versione R è come se fosse una versione racing quindi più sportiva Apsan ha appunto scelto di dare questa tipologia di nome perché questo non è un nuovo drone ma è una versione aggiornata e migliorata di lui l'Apsan Zino Mini Pro eh, io normalmente critico sempre le scelte marketing di Apsan ma stavolta devo dire che la condivido perché? perché Apsan ha rilasciato questo drone l'Apsan Zino Mini Pro eh, circa un anno e mezzo fa eh, con delle caratteristiche assurde con delle caratteristiche pazzesche per essere un drone 249 grammi cioè quando è stato lanciato nessun drone 249 grammi aveva caratteristiche simili a lui davvero pazzesco il problema è stato che forse apps era spinto un po troppo sull'acceleratore inserendo veramente di tutto di più su questo drone ma non avendo ancora probabilmente eh, quello che era la, la parte hardware adeguata al drone quindi questo drone ha pagato un prezzo eh, diciamo nelle vendite dovuto al fatto che era eh, diciamo sì con delle caratteristiche allucinanti sotto tutti gli aspetti perché è completo in tutto partendo dal sensore della fotocamera di su 1 su 1.3 pollici sensori anti collisioni minuti di volo veramente impressionanti eh, active track aggiramento degli ostacoli tutte cose pazzesche valutate ovviamente su un drone di un anno e mezzo fa e con un prezzo per quello che andiamo oggi eh, a vedere eh, davvero super competitivo perché sembrava costosissimo lui quando è uscito ma se andiamo a valutare adesso i diretti concorrenti Out e DJI eh, lui è economicissimo eh, quindi Absan ha deciso appunto di andare a correggere e migliorare quei difetti che hanno penalizzato eh, lui nelle vendite e soprattutto nel confronto con i suoi diretti concorrenti. Quindi cosa avrà di diverso questo nuovo Apsan Zino Mini Pro R? Ragazzi avrà sempre la fotocamera da 1 su 1.3 pollici con le stesse identiche caratteristiche che aveva lui ma con un gimbal completamente rivisto che andrà ad eliminare quell'effetto gello che ha limitato tantissimo lui che di cui è stato tanto criticato eh, perché tantissimi modelli ovviamente eh, ne hanno sofferto in maniera fin troppo eccessiva eh, quindi questo nuovo gimbal andrà a eliminare eh, questo difetto quindi una cosa sicuramente eh, già solo questa fa fare un salto di di qualità pazzesco al drone perché comunque il sensore ragazzi è lo stesso sensore che troviamo sul dji mini 3 Pro. quindi non dimentichiamo che loro un anno e mezzo fa avevano già messo il sensore con la dimensione che ci ha dato adesso dji nel suo mini 3 pro eh, e in più questo drone è in grado di registrare a 200 megabit per secondo quindi con una definizione in dettaglio ovviamente regolabile perché decidiamo noi quanto bitrate dagli giusto per farvi capire il DJI mini 3 arriva intorno ai 100 120 megabit per secondo qua possiamo arrivare a 200 ma poi in che cosa peccava ancora questo drone in che cosa non è funzionato eh, quanto avrebbe dovuto questo piccolo drone di Casapsan non ha funzionato nell'active track infatti qua in questa nuova versione in questa versione R è stato introdotto un active track 3.5 è stato rivisto è stato ovviamente migliorato e eh, sicuramente gli fa fare quel salto di qualità che ci permetterà di avere un active track eh, molto più performante è stato cambiato il fly control quindi siamo a un fly control di quarta generazione per quanto riguarda Absan che dovrebbe darci eh, ovviamente molto meno problemi di surriscaldamento, dovrebbe gestire molto meglio quello, tutto quello che è il comparto hardware del drone quindi eh, un'altra cosa da non sottovalutare appunto questo fly control e un difetto che aveva questo drone erano i satelliti perché lui ha la possibilità di agganciare i satelliti GPS e GLONASS e basta e questo ragazzi è un po limitante su un drone di questo livello se vuoi essere un drone di alto livello non puoi avere solo glonass e gps e infatti ragazzi è stato introdotto in questa versione r anche galileo quindi adesso avremo glonass gps e galileo quindi avremo una costellazione di satelliti eh, maggiore quindi più velocità nell'agganciarli e soprattutto maggiore di satelliti agganciabili e questa è un'altra cosa che è stata migliorata in questo drone che dava veramente molto fastidio. Poi un'altra cosa che è stata migliorata è la connessione wifi perché come sapete Appsan ha una sua connessione proprietaria si chiama Synclix e nello Zino Mini Pro è la versione 3 nello Zino Mini Pro R avrà una versione 3.5 eh, Questo per avere un'ottimizzazione ancora migliore nelle disconnessioni e eh, ragazzi già è tanta roba io ve lo dico come ritorno video Questo drone è pazzesco eh, viene dato per 10 km eh, Non si capisce bene se è in FCC, CE, cioè eh, quello che è non lo so, so solo che ragazzi abbiamo un ritorno video incredibile eh, Cioè mh, roba che eh, su altri droni molto più blasonati di lui eh, non abbiamo fino a questo livello eh, ovviamente qua abbiamo una versione 3.5 quindi c'è ancora un ulteriore miglioramento anche sotto questo aspetto poi un altro aspetto che migliorerà è l'aggiramento degli ostacoli che dovrebbe fare in maniera più fluida rispetto a come lo fa adesso sebbene lui è stato il primo drone in assoluto 249 grammi a fare un'azione di questo tipo ci sono altri droni 249 grammi più costosi di lui che mi sembra che non lo facciano ancora quindi eh, detto tutto tutto, eh, stavamo dicendo i sensori, questi sensori che avevano un grosso grosso difetto, erano da calibrare spessissimo e soprattutto era complicato calibrarli perché comunque i software che dovevamo installare nei nostri computer eh, sia che fossero dei windows o dei mac era davvero complicato installarli non era intuitivo soprattutto per chi non smanetta troppo con eh, i computer eh, e poi era da fare davvero spesso la calibrazione mentre con questa nuova versione r di lui anche questa cosa sparisce i sensori non vanno più ricalibrati questa ragazzi è tanta tanta roba perché chi ha avuto app Sanzino mini pro che ha un app Sanzino mini pro sa che era una cosa veramente molto molto fastidiosa e poi un altro aggiornamento importante arriva alle batterie eh, queste batterie che già in questa versione hanno tanta roba per la durata perché nessun drone 249 grammi ha la sua durata nemmeno lui eh, perché qua ragazzi eh, a 35 minuti ci arriviamo veri, ok, eh, lui viene dato per 40, ma a 35 ci arriviamo. E in questa nuova versione vengono inserite delle nuove batterie, ok, che eh, hanno sempre 40 minuti di volo, quindi i minuti di volo non aumentano. Eh, ma viene data una garanzia sulle batterie che passa da 3 mesi a 12 mesi. E anche questa, secondo me, è importantissimo perché darci una garanzia sulle batterie di 12 mesi è sicuramente tanta roba. E in più viene introdotta la possibilità di aggiornare le batterie da remoto una cosa che non aveva questo drone quindi eh, AppSan potrà aggiornare le batterie e in più viene introdotta una nuova funzione la funzione X cos'è questa funzione X è una funzione che secondo me è molto interessante se usata nella maniera giusta se usata nella maniera sbagliata potrebbe essere una cosa eh, diciamo un po a, a doppio taglio perché perché questa funzione X ci permetterà di avere dei minuti in più di volo cioè quei minuti che normalmente un drone eh, con la sua batteria non dovrebbe darci perché poi si rischia di danneggiare la batteria vi spiego cos'è supponiamo di allontanarci da noi eh, stiamo facendo le nostre riprese video eh, ci arriva il primo avviso al 40% di batteria poi lo ignoriamo ce ne arriva un altro finché diciamo no aspetta continuo ancora poi lo faccio tornare quando voglio io quindi annullo tutti gli avvisi eh, ovviamente eh, a un certo punto decido di tornare però quando io io decido di tornare non ho più eh, i minuti necessari per ritornare realmente da dove sono partito. Eh, a quel punto eh, possiamo andare ad attivare questa funzione X piuttosto che far atterrare il drone in una zona dove non riusciremo ad andare a prenderlo attiviamo questa funzione X in cui il drone utilizza le batterie proprio fino alla fine praticamente quella piccola percentuale di batteria che deve sempre rimanere all'interno della batteria per non andare a danneggiare le celle della batteria eh, ci verrà eh, resa disponibile. Quindi avremo magari 2-3 minuti in più di volo, adesso non so quantificarlo, però una cosa del genere che ci dà la possibilità di far arrivare il drone fino a noi. Eh, ovviamente questa funzione è utilizzabile solo 5 volte per ogni batteria, quindi eh, non possiamo usarla tutte le volte che vogliamo, valutiamo bene che è utilizzabile. 5 volte per batteria e soprattutto valutiamo bene di non usarla per niente perché eh, la scelta di Absan di eh, darci solo 5 possibilità per ogni batteria perché la batteria ogni volta che si usa questa piccola percentuale in più eh, di batteria rimanente all'interno delle celle eh, rischia appunto di andare a danneggiare le celle stesse. Quindi un utilizzo spropositato di questa funzione eh, andrebbe a danneggiare le batterie e quindi le batterie poi andrebbero sostituite. Quindi Apsan eh, con le sue prove e i suoi test ha valutato che fino a 5 volte le batterie non si danneggiano di più c'è quel rischio, quindi la valutazione di questa funzione è solo per un caso estremo di emergenza, non wow la uso così ho minuti in più di volo, no non è quello il senso, il senso è se non uso questa funzione il drone mi atterra là su una pianta, mi atterra in mezzo al lago, eh, mi atterra in quella zona dove non posso andare a prenderlo, perché come sapete lui quando arriva sotto una soglia di percentuale che mi sembra il 5%, lui comunque atterra ovunque, questo ovviamente tutti i droni hanno questa funzione appunto per non precipitare, mentre con questa funzione X possiamo andare a dargli eh, quel un po' più di minutaggio di volo per ritornare, ma solo come emergenza. Questa è una funzione che secondo me è molto interessante ma è anche un po' pericolosa perché gli utenti devono capire che non è a ah, wow X e ho più minuti di volo, no non è proprio, proprio così eh, quindi ragazzi queste sono tutte le novità per quanto riguarda il nuovo drone Absan che eh, è in arrivo già a settembre eh, se Apsan manterrà i suoi prezzi secondo me sarà un drone pazzesco perché questo drone secondo me è stato tanta tanta roba eh, è stato un po' bruciato da Absan eh, per alcuni errori che non avrebbe dovuto commettere soprattutto per quanto riguarda la stabilizzazione del gimbal che creava questo effetto gelo secondo me qual è stata la cosa che di più ha penalizzato questo drone perché le altre cose ok adesso sono state risolte ma non erano cose per cui uno diceva no che palle questa cosa non funziona anche i sensori da calibrare tutto però erano tutte cose che comunque nessun altro drone aveva questo invece li aveva quindi non c'era un termine di paragone su come li avrebbero introdotti gli altri eh, su 249 grammi però l'effetto gelo su droni per fatti per fare registrazioni video era davvero fastidioso chi ha comprato il drone si è trovato l'effetto gelo molto accentuato eh, io per fortuna no nel mio modello eh, però capisco che sia stato veramente veramente eh, fastidioso eh, quindi se Absan dovesse mantenere i suoi prezzi potrebbe diventare un sassolino molto fastidioso nella scarpa sia in quella di DJI che in quella di Autel eh, questo ne sono convinto perché comunque quel potenziale era già tanto e migliorare cose che non hanno funzionato eh, secondo me mantenendo un prezzo eh, alla Hapsam potrebbe essere da, di quelle cose che veramente fanno la svolta nei droni 249 grammi visto poi i prezzi che abbiamo raggiunto con lui o con Autel. Quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato tutte le novità di questo nuovo drone di casa Apsan, l'Apsan Zino Mini Pro versione R vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, vi porto tante novità, spoiler, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi ragazzi vi invito a seguirmi su Instagram, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutti